Nodo bulino ripassato. Si prende il capo della corda e lo si passa in tutti e due gli anelli dell'imbrago. Dopodiché si tira fuori una bella bracciata e si lascia andare giù la corda. Si fa un anello in questo modo, dopodiché da dentro si pesca questo pezzo di corda andando a formare una forma a pretzel. Si prende adesso l'altra corda e si passa da sotto verso l'alto. Tenendo adesso questa in questo modo, si va a tirare quest'altro e il nodo si ribalta. Se non si ribalta subito da solo, basta fare questo lavoro qui, fino a formare questa forma qui. Adesso serve solo ripassare. Si ripassano. Tutti e due gli anelli e si va a ripassare quindi inseguendo l'altro capo di corda in questo modo. Ecco qua: È sempre importante averlo strinto quindi si va a prendere un po' di così e si tira questo.